Siamo un mondo a parte, siamo parte del mondo, siamo ad Ancona insieme ad Aldo Grassini che è il presidente del museo Omero. Sì. E al quale chiedo come prima domanda: come è nato il progetto del museo Omero? Come e sì. quando è nato? Oh, dunque, è nato parecchi anni fa l'idea, risale al 95. Anni sulla 85. E poi in realtà il museo è stato inaugurato nel 1993. Sono venuti otto anni di incubazione. Di, di, diciamo perché sappiamo che purtroppo in Italia la burocrazia è al passo lento, però ci vuole eh, diciamo, la tenacia. Com'è nato? Ed è nato da un moto, di, di, di, potrei dire, di rabbia quasi. Io e mia moglie, anche mia moglie è bell'entra come me e così amiamo molto viaggiare e ci dobbiamo sempre scontrare contro questi divieti di, di, di fronte a tutte le cose belle, che dico che non si può toccare. Quando si dicono che non si può toccare, a noi che non vediamo, noi che vediamo con le mani, naturalmente è come se ci dicessero che quelle cose non sono per voi, sono... Sono proibite alla nostra possibilità. Eravamo stati in Germania, abbiamo visitato diversi musei, tante cose belle, ma sempre questo problema non si può toccare e quindi e siamo tornati insomma, molto delusi e molto frustrati. E così è venuta questa idea no? cioè, di mettere in un luogo magari i grandi capolavori, copie dei grandi capolavori eh, della, della scultura l'architettura, i plastici, insomma, in modo che anche i ciechi potessero conoscere queste cose. È nato così, no? E' una cosa ovvia, quasi scontata, però forse noi siamo stati i primi a pensarci e soprattutto siamo stati i primi a farla. Una cosa Questo museo era un museo tattile, quindi come museo tattile era l'unico. No? Il museo Tattoo c'è cioè un museo dove non è vietato toccare e quindi è possibile eh, diciamo, vivere eh, a contatto con questi, con questi grandi raccolamori che hanno segnato la storia, la cultura, la città, del mondo occidentale, non solo occidentale, insomma, ma eh, per lo più. Ecco, noi abbiamo intanto, devo dire, per quanto riguarda le lavori della scultura, abbiamo praticamente tutte copie al vero, copie al vero, cioè che hanno la stessa dimensione degli originali, anzi diciamo meglio, che sono ricavate dai calchi, i calchi sono come diciamo i negativi, stamp, sì, sì. Negativo, no, di stampo, il negativo di un'opera, dai quali poi vengono ricavate le, le copie che sono copie salvo nel materiale un palazzo originale. Prima... Eh. No, un attimo, dicevo, questo per quanto riguarda l'arte classica. Poi abbiamo invece una galleria di arte contemporanea e queste sono tutte opere originali, le opere originali quindi anche con la diversità dei materiali che da punto di vista tratta...